Bene, è tutto pronto per la partecipazione al WOW Festival che si terrà in Umbria dove farò dei workshop di costellazioni familiari, farò dei consulti di Ticket Channel e per chi vorrà farò dei trattamenti di Reiki. Vi aspetto!